Ciao, in questo video imparerai 12 frasi in italiano basate nei 12 segni zodiacali. Una frase per ogni segno. Neste video, você vai aprender 12 frasi in italiano baseadas nos 12 signos do zodiaco. Una frase per cada signo. Lembrando somente que o áudio de cada frase e o arquivo PDF com a frase em italiano mais a tradução, você poderá baixá-lo gratuitamente no link que eu vou deixar aqui no box de informações e nos comentários também. E não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito. E ative as notificações. Aí ah, depois me conte nos comentários qual que é o seu signo e se a frase que eu inventei aqui bateu, deu certo aí com, com a sua personalidade, com o seu signo, tá? Então vamos lá. Não importa quel que voglio, malo voglio, adesso. Usciamo andiamo a mangiare qualcosa? Poi magari passiamo da me. Andiamo a un parco, anzi anzi, andiamo al bar. Oppure al mare. Senti, ti devo raccontare l'ultima di Carlotta. Anche se odio le chiacchiere, eh? Casa dolce casa, che bella. Non sono vanitosa, sono perfetta. La giustizia è lenta e arriva per tutti. E lo so io cosa è giusto. No, non sono il tipo che porta rancore. Solo non trovo giusto essere stata ignorata da Matteo alla prima elementare. E vendicarsi in questi casi è una cosa normalissima. Libero, libero, libero, mi sento libero, libero, libero, libero, libero mi sento libero. Pronto? Ciao. Ciao, mi dispiace, oggi è domenica, lo so, ma non posso, lavorerò fino a tardi. Facciamo qualcosa di diverso? Qualcosa che non abbiamo mai fatto. Dai, sarà divertentissimo! Ma come fanno a non capire che gli unicorni hanno tutto a che vedere con la matematica? Nessuno mi capisce. Sai che è? Vado a dipingere un quadro. E tu di che segno sei? Ti sei identificato con la frase che ho scelto per te? rispondimi qui nei commenti e non ti dimenticare di lasciare un bel mi piace in questo video e di iscriverti, attivare le notifiche eccetera, ci vediamo nel prossimo video, ciao!